Ciao a tutti oggi prepareremo la torta di rose burro e marmellata il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa gli ingredienti sono la scorza di un limone farina doppio zero latte zucchero lievito di birra fresco tuorli olio sale burro e marmellata andiamo via alla ricetta Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza del limone e una parte della farina, circa due cucchiai. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Finiamo un po' sul fondo del boccale. Aggiungiamo il latte. 20 grammi di zucchero. Il lievito. i tuorli, l'olio, il resto della farina e il pizzico di sale. Chiudiamo con il coperchio il misurino e accendiamo il bimbi per un minuto. A velocità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo su una spianatoia e posizioniamolo su un foglio di carta da forno. Adesso stendiamo l'impasto formando un rettangolo sottile. Adesso andiamo a preparare la crema al burro, senza lavare il boccale versiamo all'interno il burro e il resto dello zucchero. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto. A velocità 3. Adesso prendiamo la crema al burro e la posizioniamo sopra l'impasto che abbiamo steso. Adesso stendiamo la crema al burro sull'impasto, adesso mettiamo la marmellata sopra la crema al burro e man mano iniziamo a stendere. Adesso arrotoleremo l'impasto su se stesso formando un cilindro. Lo arrotoliamo dal lato più lungo. Adesso tagliamo dei tocchetti di circa 4 cm e li posizioneremo nella teglia. Adesso lasciamolo lievitare per un'ora coprendolo con un foglio di pellicola trasparente o con un canovaccio. Trascorso un'ora rimuoviamo la pellicola trasparente e adesso inforniamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa.